Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostro come realizzare questa simpaticissima maglia ai ferri che ho deciso di chiamare maglia costa d'avorio. Per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il filato della Lizzy in linea diva, lavorando però il filo a doppio, quindi due fili contemporaneamente e ho utilizzato lo 01 che è questo colore quasi del panna. Per quanto riguarda i ferri ho utilizzato i ferri del numero 5, per una taglia S io ho utilizzato tre gomitoli, però del terzo ne ho utilizzato veramente poco, mi è servito per finire un po il pezzo dietro per fare le frange quindi per una taglia m vanno benissimo tre gomitoli per una taglia l vi consiglio quattro gomitoli come sempre in descrizione vi lascerò il link al sito incertando con i filati da cui potete acquistare lo stesso filato anche negli altri colori se non volete usare il diva vi consiglio altri due filati o il caspa e in questo caso lavorate un filo solo e i ferri del numero 5 o potete utilizzare il canna da zucchero anche in questo caso vi consiglio di utilizzare il filo a un filo cioè di lavorare a un filo e di Utilizzare sempre i ferri a 5 mentre se volete utilizzare il canale da zucca, lux in quel caso potete anche usare i due fili contemporaneamente e andare a lavorare con l'uncinetto delle con i ferri. Scusatemi, del 5 e mezzo. Per quanto riguarda la lavorazione, si vanno a creare due pannelli: uno per il davanti e uno per il dietro. Naturalmente, per prendere le misure, fate prima tutto un piccolo campione. E io già adesso vi dico che per la parte centrale per creare le frecce io se um, si hanno bisogno di 11 maglie quindi per fare gli aumenti dovete andare ad aumentare la parte lavorata qui quindi potete fare tanti aumenti quanto volete non c'è bisogno di avere un multiplo dovete solo stare presente che lo stesso numero di maglie che mettete qui deve essere uguale a questo qui o dietro ho montato 61 maglie per la parte avanti invece ho aumentato di 4 maglie quindi invece di 61 sono andata a lavorare 65 maglie proprio per averla un po più morbida sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno e quindi la maglia tende più a stringere la lavorazione quindi questa lavorazione io poi ho il motivo l'ho ripetuto per 11 volte non volevo una maglia troppo lunga però voi potete fare la lavorazione anche più lunga quindi fare una maglia più lunga o addirittura un vestitino terminato ciò si vanno a cucire i due pezzi qui sul fianco e sui lati e, e sulle spalle scusate e una volta fatto ciò si vanno ad aggiungere le frange avevo fatto una versione con le frange già um, all'uncinetto mi è piaciuta tanta questa idea perché comunque da movimento alla maglia che ho deciso appunto di ripetere la stessa cosa anche al, realizzando questa maglietta ai ferri che spero che vi piaccia e mi raccomando come sempre se desiderate realizzarla mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook incentando con Elsa o, o sul gruppo Facebook la libertà di incentare e speruzzare oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come alza faccio che come incentando con i filati e noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial allora prima di andarvi a spiegare come si realizza il nostro motivo voglio dirvi alcune cose innanzitutto noi lavoreremo uh, su non su un multiplo nel senso che la parte centrale è quella lavorata e per lavorare questa parte centrale vi occorrono 11 maglie e questo è fisso per poter invece andare a calcolare la larghezza dovete calcolare la parte rasata della maglia quindi io ho montato nel campione un 31 maglie 11 che mi servono per quella centrale 10 da quest'altra parte, 10 da quest'altra parte che mi sono servite per calcolare quante maglie poi andare a mettere per arrivare alla larghezza che mi occorreva. La larghezza che mi occorreva era di circa. 38 centimetri in realtà mi serviva 40 centimetri ma sapete che la maglia ai ferri tende a cedere molto di più rispetto alla maglia all'uncinetto quindi invece di andare a fare 40 centimetri io mi sono fermata a 38 centimetri un'altra cosa però quando vi andate a misurare la circonferenza del seno o dei fianchi mi raccomando se tipo avete 82 cm non fate proprio diviso due ma mettete 2 centimetri sempre sul davanti quindi in questo caso io vi direi di infar la parte dietro larga 40 centimetri e la parte avanti larga 42 centimetri perché avanti avete il seno e diciamo un po' la pancia quindi la parte avanti tende naturalmente a, a, a, a chiedere più maglie quindi tenete presente anche questo per quanto riguarda l'andare a calcolare quante maglie mettere perché io ho messo 31 maglie 11 è fisso e nel mio caso lavorando a ferro a doppio lavorando con i ferri del numero 5 e mezzo diciamo che è quasi 7 cm M i miei 10 uh, le mie 10 maglie anche in questo caso sono quasi 7 cm vedete sono quasi 7 cm e io ho calcolato una media di 7 cm tanto come vedete la maglia tende a cedere quindi diciamo che sono 7 cm quindi io contando questi e più questi ho un totale di 14 cm 14 più i 7 cm della parte centrale arrivo a uh, 21 cm ma io devo arrivare a 40 quindi 11 eh, 7 cm, sono fisse della parte centrale dobbiamo andare a aumentare di questa parte quindi se 20 maglie mi corrispondono alla fine a 14 centimetri, se io monto 40 maglie avrò un totale di 28 centimetri, sempre suddivisi in 14 da questo lato e 14 da quest'altra parte, a cui poi bisogna aggiungere sempre 7 centimetri. Quindi dovete fare questo calcolo per poter capire quante maglie dovete mettere. Come vi dico, io non vi posso dire mh, precisamente voi quanto maglie dovete mettere, perché come vi ho detto, non so se lavorerete con il mio stesso numero di ferri, non so se lavorerete con due filati a doppio e se lavorerete con il mio stesso filato, quindi la misura può cambiare. Io vi consiglio di fare anche voi un piccolo campione, sempre di 31 maglie come ho fatto io, e di andarvi poi così a calcolare quante maglie ai lati dovete mettere per raggiungere la larghezza desiderata. Per quanto riguarda invece la lunghezza, eh, io vi dico già che ho fatto che ho ripetuto il motivo per 11 volte, sono 10 giri che vanno sempre ripetuti. Anche in questo caso però dovete vedere voi quanto la volete lunga. Quindi mi raccomando, io comunque per una taglia M eh, forse vi, va, vi vanno bene comunque 11 ma, 11 eh, motivi perché comunque io sono abbastanza alta, quindi se siete sotto 1,70 io vi consiglio 11 cm anche se siete una taglia M comunque dovete calcolare un po voi ricordatevi sempre comunque di fare la parte avanti un po' più larga io nella mia parte avanti sono andata a montare 165 maglie mentre per la parte dietro sono andata a montare 161 maglie proprio per avere quelle 4 maglie in più sul davanti in modo tale che la maglia non mi stringesse io ho dovuto aggiungere poche maglie perché se avete poco seno, quindi non ho bisogno di allargare tantissimo però se voi avete bisogno di allargare molto di più vi consiglio di avere almeno una differenza di 10 maglie dal dietro rispetto al Davanti detto ciò, io adesso vi faccio vedere come si realizza il nostro campione. Ah, e un'altra cosa: quando noi andremo a fare i 10 giri, in realtà vedrete che la parte avanti è questa: quindi, qui dove ho la maglia rasata al rovescio e qui la mia freccia ce l'ho al diritto ma quando andrò a cucire io invece ho preferito cucire la parte con ecco, la maglia rasata a diritto e invece le fra, la freccia al rovescio in questa maniera questo perché ehm, quando mh, la lavorazione vedete qui viene un po in rilievo sul centro se andiamo a cucire in questa maniera e non mi piaceva tantissimo per questo quando sono andata a cucire ho preferito cucire in questa maniera mettendo sul davanti la freccia al contrario in modo tale che siano queste parti un po più rilievo rispetto a questa e la maglia abbia più movimento e non sembra che davanti c'è questa cosa in rilievo però voi siete liberissima e se vi piace di andare a cucire come preferite io come ho detto per andare a cucire ho preferito mettere la freccia al rovescio quindi la maglia rasata a diritto sul davanti stessa cosa ho fatto qui dietro vedete ho la freccia a rovescio e la maglia rasata sul davanti invece che andare a cucire così come si presentava la maglia io però vi dico già che ho intenzione di utilizzare lo stesso punto per realizzare una stola che a questo punto sarà una stola che potremo definire a double face come preferite mettervela eh, però lo farò con un filato più invernale e devo ancora decidere se fare soltanto una um, striscia centrale di um, frecce, perché questo è un appunto freccia, o se invece farne due, una in basso e una in alto e una uh, casomai al, al centro o soltanto una in basso e una in alto e lasciare la maglia rasata come parte centrale. Devo fare tre frecce, devo ancora un po' decidere, ma so che farò sicuramente una stola con questo punto di in questo inverno. Detto ciò, allora andiamo a vedere come si realizza il nostro motivo per realizzare la nostra maglia io utilizzerò il filato Diva lavorando a doppio infatti ho preso il filo sia dall'interno che dall'esterno lavorerò con i ferri del numero 5.5 e io nel mio campione ho montato 31 catenelle la lavorazione questa volta non ha un multiplo vi ricordo che la parte centrale eh, conta 11 maglie e che le parti laterali servono per poter aumentare arrivare alla larghezza che desiderate io nel mio pezzo dietro ho montato 60. Maglie nel pezzo avanti ne ho montate 65 in modo tale appunto da avere poi più um, um, larghezza nel pezzo avanti rispetto a quello dietro. Detto ciò, allora possiamo iniziare a, a vedere come si realizza questo um, motivo quindi posso iniziare a lavorare il mio primo ferro e io vado a fare le mie prime 10 maglie a rovescio in questo caso nel campione sono 10 nel vostro caso sono tutte le maglie prima di arrivare alle 11 centrali quindi vado a fare le mie 10 maglie alte a al rovescio quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 un gettato quindi faccio passare il filo attorno al ferro e vado a fare quattro maglie alte ad e eh, scusate in quattro maglia e quattro maglia diritto quindi una 2 3 e 4 Prendo la maglia sul ferro sinistro, lo faccio passare a quello destro senza lavorarlo. Vado a prendere le altre due altre due maglie sempre dalla sinistra e le vado a lavorare insieme a diritto. Quindi prendo due maglie le lavoro insieme a diritto. la maglia che non avevo lavorato e la faccio cadere sul davanti adesso vado a lavorare 3 maglie 3, scusate 4 maglie a diritto una 2 3 e 4 e devo andare a fare un gettato come avete visto io prima il gettato l'ho fatto in questa maniera ma siccome io adesso dovrò andare a lavorare le maglie a rovescio ho bisogno che il filo mi venga sul davanti del ferro quindi farò in questa maniera girerò al contrario il mio gettato e a questo punto vado a fare le mie ultime 10 maglie alte le, le mie scusate le mie 10 maglie a rovescio quindi una due Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ho terminato così il mio primo ferro. Secondo ferro, devo lavorare le maglie così come le trovo, quindi andrò a fare le mie prime 10 maglie lavorandole a diritto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. e lavorerò al rovescio le prossime 11 maglie ossia quelle centrali ah, quindi il gettato lo lavora rovescio e di no tutte le maglie al rovescio per un totale di 11 perché sono 9 maglie lavorate rovescio più due gettati lavorati anche quelli a rovescio quindi continuo a lavorare al rovescio questa maniera mi trovo dove ho l'ultimo gettato lavoro anche l'ultimo gettato a rovescio e adesso lavoro le ultime 10 maglie a diritto Quindi una due tre quattro cinque sei 7 8 9 e 10 Ho terminato così anche il mio secondo ferro. Terzo ferro, lavoro le mie prime 10 maglie sempre a rovescio, quindi 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 e 10 e sono di nuovo nella parte centrale. A questo punto lavoro una maglia a diritto. Faccio un gettato e lavoro 3 maglie a diritto. 1, 2, e 3 prendo la maglia sul ferro sinistro e la faccio passare sul ferro destro senza lavorarla adesso lavoro due maglie insieme a diritto quindi prendo due maglie e le lavoro insieme a diritto una volta fatto ciò recupero la maglia non lavorata e la faccio cadere dal ferro 3 maglie a diritto una 2 e 3, un gettato e vado a fare l'ultima maglia alta a diritto, concludo il ferro andando a fare gli ultimi dieci maglie a rovescio, quindi 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho terminato così anche il mio terzo ferro. Quarto ferro di nuovo da lavorare le maglie così come si presentano. Quindi andrò a fare 10 maglie a diritto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E adesso vado a fare le mie maglie centrali tutta rovescio quindi un totale di 11 maglie a rovescio quindi prima maglia a rovescio gettata a rovescio siamo a 2 3 4 5 scusate mi devo tirare un po di filo 6 7 8, 9, 10 che è il gettato sempre al rovescio e 11. E vado a fare gli ultimi 10 maglie tutte a rove, tutte a diritto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 ho terminato così anche il mio quarto ferro la lavorazione ancora non si vede bene ma fra un po si, si vedrà meglio andiamo a fare quindi il quinto giro e eh, scusate il quinto ferro che consiste nel realizzare le prime 10 maglie al rovescio 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mi ritrovo quindi nelle maglie centrali e devo andare a fare una maglia a diritto, una seconda maglia a diritto un gettato una maglia diritto una seconda maglia diritto prendo la maglia sul ferro sinistro e la faccio passare sul destro senza lavorarlo prendo due maglie insieme le lavoro a diritto e recupero la maglia che non avevo lavorato la faccio cadere sul davanti e continuo una maglia diritto una seconda maglia diritto un gettato una maglia diritto una seconda maglia diritto ho lavorato così ecco adesso si vede un po meglio comincia la lavorazione qui al centro e quindi vado a terminare facendo le mie 10 maglie a rovescio una due tre 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo terminato così anche il nostro quinto ferro. Andare a fare il sesto ferro e il sesto ferro è quello di ripetere sempre le maglie così come le troviamo quindi andiamo a fare 10 maglie a diritto: una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. E andiamo a fare le nostre undici maglie rovescio, quindi una, due, la terza che è il gettato, tre, quattro, cinque, sei, sette l'ottava che è il gettato 9 e 10 e andiamo a terminare facendo dieci maglia diritto quindi una due tre quattro 5 6 8, 9 e 10: abbiamo terminato così anche il nostro sesto giro. Andiamo a fare il settimo giro e di nuovo le prime 10 maglie le lavoriamo al rovescio, quindi una, due, tre, quattro. 4 5 6 7 8 9 e 10 a questo punto abbiamo le nostre maglie centrali e andiamo a fare una maglia diritto una seconda maglia a diritto una terza maglia a diritto un gettato una maglia a diritto prendo una maglia dal sinistra ferro sinistro la porto sul destro senza lavorarla prendo due maglie insieme e le lavoro a diritto recupero la maglia non lavorata e la faccio cadere sul ferro una maglia a diritto un gettato e vado a fare le mie ultime tre maglie alte a diritto e le mie tre maglie a diritto quindi una due e tre vado a fare le ultime dieci maglie a rovescio una due tre quattro Cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ho terminato così anche il settimo giro ottavo giro lavoro le maglie così come si presentano quindi vado a fare 10 maglie a diritto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 e vado a fare i miei 11 maglie a rovescio quindi 1 2 3 la quarta è un rovescio è il mio scusate è il mio gettato 5 6 7 8, 9, il 9 è ungettato, lo devo rifare perché non ho preso entrambi i fili, 10 e 11. Termino il ferro andando a fare le mie dieci maglie a diritto. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e 10. Ho terminato così anche il mio ottavo giro restano da fare gli ultimi due giri due ferri quindi vado a fare il mio nono ferro e vado a realizzare sempre le mie dieci maglie al rovescio quindi una due tre quattro 5 6 7 8 9 e 10 E adesso vado a lavorare quattro maglie a diritto. 1 2 3 e 4 vado a fare un gettato prendo la maglia sul ferro sinistro e la faccio passare sul destro senza lavorarlo prendo due maglie insieme e le lavoro a diritto prendo la maglia che non avevo lavorato e la faccio cadere sul ferro un gettato e vado a fare le ultime quattro maglie a diritto quindi una due 3 e 4. E adesso lavoro le maglie a rovescio, nel mio caso 10 maglie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 devo andare a fare il mio ultimo giro ossia il mio decimo giro e per lavorare il decimo giro lavoro le maglie così come si presentano quindi vado a fare 10 maglie a diritto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Lavoro le mie 11 maglie a rovescio, quindi una 2 3 4 5 che è il gettato, 6, 7 che è il gettato, 8, 9, 10 e 11. E vado a fare le mie ultime 10 maglie a diritto, quindi 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 e 10. E abbiamo terminato così i nostri 10 giri che servono per avere il nostro schema. Ecco qua. Vedete qui si crea la freccia e questa è la parte di lato ora quando noi andremo però a cucire vi ricordo che io cucirò al rovescio nel senso farò in modo che la maglia rasata al diritto si veda sul davanti e quindi le mie frecce si vedano al rovescio invece di fare come dovrebbe essere questo il davanti io trasformerò quando andrò a cucire la mia maglia questo sul davanti e si ripete naturalmente al primo giro io vi consiglio di segnarvi su un'agenda i 10 giri da fare in modo tale da poter andare a riguardare ogni volta che dovete fare un giro e assegnarvi vicino quando vi fermate in modo tale da non perdere mai il conto Detto ciò, io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il mio motivo prima di arrivare poi a fare il secondo pezzo. E vi ricordo che in un pezzo monterò 61 maglie e in un altro pezzo monterò invece 65 maglie. Ho terminato di lavorare i miei giri e ho, fatto, ho ripetuto il motivo per 11 volte, quindi dal basso verso l'alto ripetuto il mio motivo per 11 volte. Adesso dovrei iniziare il dodicesimo motivo e quindi dovrei rifare il primo giro, ma andremo invece a chiudere le maniche e le, le maglie e le andremo a chiudere così come si presentano. Quindi. quindi, io mi trovo le maglie rovescio le vado a chiudere rovescio, quindi vado a fare la prima maglia rovescio seconda maglia al rovescio prendo la prima maglia la faccio cadere dal ferro e continuo arrivato ah, a fare il rovescio prendo la, la maglia precedente e la faccio cadere sul davanti quindi adesso che ho le maglie a rovescio io chiuderò tutte le maglie lavorando a rovescio quando mi troverò al centro dove abbiamo fatto il nostro motivo farò scusate ogni tanto mi aiuto anche con le mani farò cadere le mie maglie al sul davanti quindi per adesso continuo con il rovescio appena arrivo sul davanti faccio vedere anche come farle cadere sul davanti quindi sono arrivata dove ho le maglie al sul davanti quindi vado a lavorare la mia maglia sul davanti prendo quella prima sul ferro che avevo lavorato in presenza la faccio vedere davanti. vado a lavorare la maglia sul davanti e in a diritto e la faccio vedere quindi maglia diritto Prendo quella precedente, la faccio cadere sul davanti, maglia diritto prendo quella precedente, la faccio cadere sul davanti ancora, maglia diritto prendo quella precedente, la faccio cadere sul davanti, maglia diritto prendo quella precedente, la faccio cadere sul davanti ancora, maglia diritto e faccio cadere quella precedente sul davanti. E continuo così con tutte le maglie a diritto, poi tornerò a lavorare le maglie al rovescio facendole cadere sul, sul davanti, però lavorandole a rovescio. E questo permetterà di avere una chiusura più omogenea, vedete? In questa maniera. Terminato di chiudere tutte le maglie io andrò a cucire naturalmente la mia maglia, vi dirò quanto l'ho cucita, quanto ho lasciato libero per gli scalfi e vi farò vedere poi come andare ad abbellire ulteriormente la nostra maglia. Dunque io ho terminato entrambi i miei pezzi, vi ricordo che io il pezzo avanti volevo farlo più largo e infatti sono andata a mettere 4 maglie in più rispetto al dietro, quindi uh, ho messo 2 maglie in più per lato e ho fatto quindi i pezzi qui, qui, qui di lato 2 maglie in più rispetto a quelli dietro, questo perché avendo sul davanti il seno e comunque avanti sia un po' di pancia belgiene è meglio fare gli aumenti sul davanti e dietro invece lasciarlo più aderente, questo in modo tale che la maglia si allarghi sul davanti ma non dietro e quindi si adatti maggiormente alle nostre forme. Ho lavorato comunque, come avevo detto, per 11 motivi e la mio pezzo, la mia maglia mi è venuta lunga circa 57 centimetri Per quanto riguarda una la, le cuciture, una volta stirati i due pezzi sono andata a cucirli sulle spalle e ho cucito per 9 cm partendo dall'esterno verso l'interno da entrambe le parti per quanto riguarda invece la parte laterale ho cucito per circa 37 cm lasciando quindi il resto della maglia aperta proprio per far passare le braccia ora non mi resta che far altro che andare a tagliare tutti i fili e voglio mettere sul, da, sulle um, scalfi uh, delle um, eh, non mi viene il termine le frange ecco quindi andrò a mettere delle frange lungo le mani e le scalfi delle maniche come abbiamo fatto per l'altra maglietta quella fatta all'uncinetto quindi adesso io andrò a fare una manica o uno scalfo per decidere un po quante um, um, frange andare a mettere in modo tale da darvi più indicazioni altrimenti lascio, potete lasciare la maglia così com'è fare un bordino con l'uncinetto come preferite io come vi ho detto sotto non farò altro che andare a tagliare tutti i fili ma voglio mettere delle frange appunto qui sulle scalpi delle maniche. Una volta cucita la mia maglia, sono andata a mettere le mie frange, mettendole quindi nell'ultima maglia e ne ho messe due alla volta, ossia due fili alla volta per avere delle frange non troppo spesse ma neanche troppo sottili. E ho fatto la stessa cosa da questo lato, naturalmente mettendo ai due lati, ma lasciando la parte bassa qui vuota quindi le ho messi solo nei due lati e sono andata a mettere in ogni maglia in questa maniera la mia maglia è terminata